Sì, sì, grazie Presidente. Nel consegnare il voto favorevole del gruppo Capitolino del Movimento 5 Stelle a questo ordine del giorno, eh, mi preme un pochino ricordare, eh, dal punto di vista della mobilità, eh, gli interventi che sono di prossima attuazione nell'area di San Giovanni e in particolare nell'asse della Spezia, via Taranto e via, e via Le Castrenze. E abbiamo infatti lavorato per molto tempo con delle assidue riunioni, sedute di commissione e poi tutta la parte tecnica relativa alla a Roma Servizi per la mobilità, Risorse per Roma, le varie conferenze dei servizi, dicevo abbiamo lavorato per molti mesi con costanza a una completa riqualificazione eh, di quell'asse, una nuova viabilità che interesserà via La Spezia e via Taranto, i lavori eh, partiranno a fine gennaio. È una... Uh, gara uh, bandita a dicembre dello scorso anno e poi in particolare come ricordava anche il collega Sturni la pedonalizzazione di Viale Castrenze una pedonalizzazione importante che consentirà anche di allargare quello che è attualmente il parco di Carlo Felice che è dall'altro lato delle mura, su questo anche in accordo con la sovrintendenza uh, si pensava di aprire il passaggio all'interno delle mura per allargare uh, questo parco e soprattutto rilanciare quell'area attraverso l'ex Filanda, quindi creando anche un attrattore culturale, perché sappiamo bene che le pedonalizzazioni hanno bisogno anche di attrattori per essere poi eh, vissute dalla cittadinanza, per essere eh, quel luogo di incontro eh, e di confronto che spesso, eh, che spesso manca e quindi eh, questo atto attraverso eh, la eh, costituzione di un tavolo tecnico mira proprio a seguire molto da vicino e a accelerare i tempi per l'attuazione di questa importante riqualificazione che, ripeto, dal lato della mobilità è già stata impostata, ora si tratta di riempire quello spazio straordinario che è Via Castrense, togliere, relegarlo, oggi è relegato ad un parcheggio e invece consegnarlo a delle forme che sicuramente sono più utili e possono apportare maggiori benefici per la collettività. Grazie.